Parliamo di una cosa molto interessante che mi viene chiesta spesso, e cioè ehm, in allenamento faccio dei bei punti, eh sì, in allenamento faccio dei bei punti e poi in gara non li faccio. Eh, questo è un assioma che capita normalmente, ma ne abbiamo già parlato tante volte forse approfondiremo l'argomento in modo molto più mentale. Ma parliamo di altre fine come, come affrontare, con che strategia affrontare la piazzola una volta che arriviamo? Beh, sappiate innanzitutto che sia il 3D che il, il tiro di campagna, che l'antartigian è completamente diverso dal tiro alla targa, è proprio un'altra cosa, c'è la stessa differenza tra la pallacanestro e la pallavolo, due cose diverse, c'è una rete, c'è una palla ma sono due cose completamente diverse e quindi è completamente diversa anche la strategia di approccio il gioco è diverso pur con più o meno gli stessi fondamentali beh, possiamo dire gli stessi fondamentali tecnici per quanto riguarda il tiro ma non proprio ma come approcciare alla piazzola come cosa fare perché io vedo troppe volte e, e me lo chiedono che si arriva sulla linea di tiro ma con tutti gli archi e non solo con l'arco nudo o col, col con l'ombo con l'arco istintivo con l'arco olimpico l'arco nudo si arriva sul picchetto di tiro si legge la distanza o si parametro o si stima e si tirano le tre frecce e se ne viene, viene beh, non funziona proprio così bisogna adottare una strategia un pochettino più astuta perché ricordiamoci che il, la piazzola di 3D o la piazzola di tiro di campagna è un indovinello, è un enigma da risolvere, è un rebus, è sempre diverso. Abbiamo 24 piazzole, abbiamo 24 indovinelli da risolvere, non abbiamo 24 piazzole da tirare a tre frecce, o due frecce, o una freccia. Quindi dobbiamo partire da questo presupposto, che in modo completamente diverso da quello che tiro la targa, perché io posso tirare le mie 6 frecce a 50 metri o le mie 3 frecce a 18 metri in trans agonistico, quindi prendere un ritmo particolare che mi fa fare 3 fa eh, centri o 6 centri. Nel tiro di campagna invece no, abbiamo una freccia alla volta, Dobbiamo elaborare cosa è successo alla prima freccia, apportare le opportune contromisure eventuali e, e quindi eh, fare, fare il nostro dovere e fare centro. Ma ancora di più dobbiamo escogitare una strategia adeguata per ottenere un ritmo particolare completamente diverso dal tiro alla targa che è quello di approccio alla piazzola. Quindi cosa succede? Nel tiro di campagna sappiamo benissimo che le 24 piazzole sono a 24 distanze diverse, alcune conosciute, alcune sconosciute, ma sono posizionate, così il campagna, così l'antrefit, così il 3D, sono posizionate in modo da ehm, avere dei trabocchetti. Sappiamo benissimo che abbiamo se l'orizzonte è in diagonale eh, verso destra, posteremo l'arco verso destra, quindi tutte le frecce andranno a destra. Se l'orizzonte è verso sinistra, ci posizioneremo in, in perpendicolari all'orizzonte, quindi tutte le frecce andranno a sinistra. Ma le sappiamo queste cose, ma poi non le mettiamo in atto e abbiamo tutte le frecce a destra, abbiamo tutte le frecce a sinistra. Oppure nei tiri in salita e nei tiri in discesa, dobbiamo togliere metri, aggiungere metri. Abbiamo fatto queste prove tutta una serie di fattori a cui dobbiamo pensare a quelli, perché lo so, siamo stressati, il nostro stress subconscio ci porta ad andare sul picchetto e a tirare queste tre frecce velocemente in modo quasi eh, parossistico, in modo automatico, cerca, pensando che sia il modo migliore per poter approcciare a uh, questo tipo di tiro. Invece no, bisogna essere astuti, bisogna essere sul pezzo, fermi, pensare a quello che si sta facendo e quindi eh, organizzare benissimo la nostra strategia. Cosa dobbiamo fare? Beh, intanto, eh, anche se eh, i regolamenti sono cambiati, quindi non c'è più il picchetto di stop, praticamente dal picchetto del numero, dove c'è il numero della piazzola, Quasi mai gli organizzatori non fanno vedere eh, anche il tipo di tiro, quindi già se la piazzola è occupata e stanno tirando, noi possiamo già dare un'occhiata e capire eh, che tipo di tiro dobbiamo, dobbiamo effettuare, che tipo di visuale dobbiamo, dobbiamo approcciare, se è conosciuto o sconosciuta, e quindi già lì possiamo farci un'idea, e eh, magari anche sbinocolare, se dal picchetto del numero perché se la piazzola è occupata e stanno tirando non possiamo superare il picchetto del numero. Una volta che la, che la pattuglia, che la squadra eh, va a ritirare le proprie frecce allora possiamo superare il picchetto del numero e avvicinarci al picchetto. Nel 3D quando le, la piazzola va a recuperare le frecce possiamo portarci al picchetto della fotografia, che è nelle vicinanze del picchetto di tiro. Una volta che tutti sono andati via, che la piazzola è libera e hanno dato eventualmente il libero, tutti i componenti della piazzola possono portarsi nei pressi del picchetto di tiro e quindi tutti possono vedere il tiro, vedere come viene effettuato il tiro. Se non siamo primi non perdiamoci in questo momento, perché è importante, possiamo valutare la strategia che sta adottando il nostro avversario ed eventualmente eh, avere un, un buon riscontro su questo. Quindi, cosa dobbiamo fare? Già, dobbiamo farci un'idea di quello che sta succedendo. Arriviamo sul picchetto di tiro, tocca a noi, arriviamo sul picchetto di tiro, la prima cosa che dobbiamo controllare è come siamo posizionati con i piedi. Come siamo posizionati con i piedi? Con i piedi dobbiamo essere posizionati nel modo migliore. Sappiamo benissimo, perché l'abbiamo già detto mille volte, che il modo migliore, il modo migliore, il modo più semplice per approcciare al tiro è quello di mettersi a piedi uniti, perché a piedi uniti abbiamo poca superficie a disposizione e quindi possiamo ruotare molto bene col bacino, ruotare molto bene col bacino, bacino indietro, se il tiro in discesa, bacino in avanti, bacino in avanti se il tiro in salita, bacino all'indietro se il tiro in discesa. E a piedi uniti, credetemi, questa è una condizione che si riesce a fare molto bene e con l'allenamento si riescono ad ottenere ottimi risultati. Poi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo controllare la perpendicolarità del nostro tiro. L'orizzonte com'è? L'orizzonte è L'orizzonte è in diagonale, verso destra o verso sinistra e come possiamo farlo? Beh, mettiamo a piombo una, fie, una, una freccia e guardiamo verso il bersaglio e vediamo se l'orizzonte è in piano o l'orizzonte è inclinato. Nel caso l'orizzonte fosse inclinato a destra o a sinistra, guardiamo se sullo sfondo c'è qualcosa che è a piombo esattamente come la freccia, perché ci serve questo? Ci serve questo perché ci servirà poi da riferimento per tenere l'arco dritto, perché se noi abbiamo poi l'arco spostato verso destra, magari anche il nostro corpo verso destra, tutte le frecce andranno, tutte le frecce andranno verso destra. La stessa cosa per quanto riguarda se l'orizzonte è verso sinistra, ci sposteremo verso sinistra, quindi tranquillamente possiamo fare questo giochino qua e vedere se sullo sfondo c'è qualcosa di perpendicolare per poter poi averlo come riferimento per l'arco. attenzione, anche se questo è permesso qualche arbitro potrebbe scoraggiarvi eh, sull'utilizzo di, di, di questo atteggiamento di questa, di questa prova qua solo ed esclusivamente nel nelle distanze sconosciute, perché potrebbe dire, beh, stai effettuando una parametrazione. Non è vero, è impossibile parametrare con una freccia, è assolutamente impossibile, perché non avremo mai una sicurezza su questo movimento, su questo movimento che cambia totalmente l'eventuale parametrazione. Ma eh, l'arbitro, come sappiamo, è il suo giudizio è insindacabile e voi vi dovete adeguare senza mai contestare. Eventualmente eh, le vostre elucubrazioni le potete far mettere a verbale in un secondo tempo. Ma durante la gara l'arbitro ha sempre, sempre l'ultima parola. Non dico che sempre ragione perché anche gli altri, tutti sbagliamo, siamo tutti umani ma nelle distanze conosciute nelle distanze conosciute lo potete fare sul picchetto di tiro se la distanza è sconosciuta questo bel giochino lo potete fare prima di arrivare al picchetto di tiro quando non tocca a voi tirare prima che siete nei pre abbiamo detto che tutti gli arcieri possono stare nei pressi del, del picchetto di tiro e potete comunque controllare se la distanza è sconosciuta se la distanza è conosciuta lo potete anche fare sul picchetto di tiro Ricordiamoci che le, le regole sono cambiate tantissimo negli ultimi anni. Si può fare ombra al proprio compagno. Se il nostro compagno ce lo richiede, possiamo andargli a fare ombra con, con, un, foglio di, con un cartoncino della grandezza circa di un foglio a quattro o addirittura andare vicino, proprio a contatto, se, se è richiesto, e se non si dà fastidio al, al compagno che sta tirando e dirgli gli impatti delle frecce col binocolo senza incorrere in nessunissima sanzione è contemplato dal regolamento ok quindi abbiamo detto che l'importante per riepilogare la strategia è l'importante è avere una specie di decalogo come una sequenza di tiro ma su quello che dobbiamo fare io inserisco senz'altro dopo aver controllato, abbiamo tre minuti per tirare tre frecce, dobbiamo prendercele tutti, tutti quanti con grande calma perché ogni freccia è decisiva per il risultato finale, non siamo qua per solo per vedere il volo della freccia ma siamo qua per fare centro è una gara sportiva dobbiamo fare alla fine c'è il conteggio dei punti e c'è una classifica quindi dobbiamo metterci nelle condizioni migliori per poter ottenere il migliore risultato questo è lo sport guardiamo il bersaglio io consiglio sempre una volta che mi sono posizionato bene con i piedi magari ho smosso un po' la terra, ho scavato leggermente per poter ottenere una posizione eh, il più stabile possibile con i piedi, ho controllato l'orizzonte se è perpendicolare o meno, quindi mi sono già fatto un'idea come, come devo fare attenzione ad avere sempre l'arco dritto verso il bersaglio. Io guardo sempre, prima di tirare, guardo il bersaglio, guardo l'impatto delle frecce ma anche fossi primo che non ha tirato nessuno è una condizione che mi stabilizza, stabilizza il mio, il mio comportamento, è un, una parte della sequenza, della sequenza di strategia che adotto nel tiro di campagna e mi dà il tempo di rilassarmi, mi dà il tempo di non essere stressato, mi dà il tempo di essere sul pezzo e preparare il tiro con, con, con, con, con condizione adeguata. Quindi, poi effettuerò una volta, se è conosciuta, se è conosciuta solo a distanza, effettuerò il mio string adeguato. Mi sono già fatto un'idea di come devo andare in approccio sul tiro, magari un tiro in discesa, vedo di mettermi in linea, quindi col bacino spostato verso monte, in questa posizione, effettuo la mia mira e tiro. Nel caso dovessi parametrare, cioè dovessi stimare la distanza con eh, con la parametrazione, sappiamo che la parametrazione la possiamo effettuare solamente nella normale sequenza di tiro quindi solo in ancoraggio quindi vado in ancoraggio vado in ancoraggio effetto la parametrazione ok mi sono fatto un'idea della distanza sappiamo abbiamo andate a vedere i video su come si parametra in modo sportivo ed etico come si stimano le distanze ad esempio col col bottone di pressione o con, o con il rest, lo possiamo fare con il rest o con la punta della freccia. Andiamocelo a vedere, mi sono fatto un'idea, sono sceso, mi sono fatto un'idea del, della tipologia di tiro, benissimo, e posso andare col mio string della distanza che ho stimato e vado a effettuare il tiro non mi devo mai fidare secondo me di cosa dicono i miei compagni di piazzola freccia alta, freccia bassa andate nel 4, no la dovete vedere voi anche per darvi un ritmo per darvi concentrazione quindi unitevi tutti di un buon binocolo ricordatevi che un buon binocolo è per tutta la vita, quindi spendete le cifre più alte che potete e andate a vedere la vostra freccia, fatevi aiutare dai compagni eventualmente, non è che non dovete sentire. Benissimo, avete visto dove è, è andata bassa, avete sottostimato e nella seconda freccia potete tranquillamente dare quel metro in più per andare, per andare nel centro e ottenere il migliore risultato possibile. Ok? Quindi dovete trovare una strategia tale che abbassi la tensione. Come si abbassa la tensione? Portando l'attenzione l'attenzione sulla risoluzione del problema l'attenzione deve essere sulla risoluzione del problema il giochino è tutto lì se noi abbiamo l'attenzione sul dover tirare nel modo migliore sì, questo ci sta ma nel tiro di campagna il tirare nel modo migliore è risolvere il problema del tiro come tirarla, a quanto tirarla, come superare il trabocchetto che l'organizzatore mi, mi ha sistemato per sviarmi dalla, dalla giusta via. Ok? Se avete domande scrivete tranquillamente nei commenti, io rispondo sempre a tutti. Ciao e buon bon 12 più 12, e buon 3D, mi raccomando, sono gare bellissime. Ciao a tutti.